52 video, grazie veramente di cuore, è stato un lavoro bellissimo, è stato un lavoro appassionante, è stato un lavoro... Faticoso, eh, però grazie di cuore perché se non fosse stato per i vostri feedback gli incoraggiamenti anche le varie istruzioni e consigli che mi avete dato non so se sarei riuscito ad arrivare fino alla fine di quest'anno oggi è 25 dicembre Natale direi di non ammorbarci con le terapie brevi quindi vi voglio solo far vedere un po' di dietro alle quinte di questo lungo anno e eh, che dire grazie di cuore tra una settimana ci rivediamo nel 2019 e andremo a continuare a capire come diventare dei terapeuti brevi d'eccellenza grazie ancora buon Natale Madonna guida che c'è la donna, della signora Maria La signora Maria è quella qui Ma è ancora qui Ho è andata via la signora Mari. Quanto ci mette? Inoltre Inoltre Inoltre un'email me lo faccio tutto leppato okay. Questo è il video numero 12 dove ti cito una meta-analisi del 2014 Forbici, carte e sasso Se pensavi che non ero capace Non ci hai capito un co ca eh? Yo! Questa è fatta a 13 non è programmaticamente corretto ma ci stiamo il senso c'è cioè. il senso c'è cioè. signor canistrale è affetto da una perionchite batterica di genesi streptococcica sarà necessario eseguire un antibiogramma per definire l'approccio terapeutico migliore oddio è grave sto morendo si sta registrando sì. stiamo aspettando che i cani smettono di abbaiare. Ciccia non ci buttare giù le cose. Eh? Allora, pelle di gatto è fatta. Sì, sì. Allora, Oddio. Vieni qua. Ecco qui la... Questo. Chi è questo Ciccia che non si vuole far prendere in braccio? Numero numero 4 della che è un elemento della relazione. Visto che stabilire un per ogni specifica, ah, baba. Se ha visto che stabilire un obiettivo, ne facciamo le due parti astratto, evanescente e poco concreto nelle comunicazioni. Ebbene, ci ho stato <ride> a sentire. Cazzo, uno snorchi sembrava una notifica del terreno, ah, <ride> e non c'ho una conclusione.